base segreta nella casa sull'albero fantasy viaggia verso un mondo incantato di fantasia inizia subito la tua avventura questa generazione a tema sopravvivenza è la base di partenza perfetta per te esplora l'albero gigante e la sua base trova casse segrete e vivi nelle case sugli alberi inizia il tuo viaggio da questa bellissima generazione ok noi persone aperte di mente siamo appena entrati in questo mondo molto figo Scusate, ma figo è la parola che voglio dire perché guardate a me, ho le lacrime agli occhi. Ma guardate che figata! Raga, seriamente è fighissimo. Io, seriamente, ho le lacrime agli occhi perché è bellissimo. Cioè. No, seriamente ho lacrime agli occhi A voi non è mai capitato che tipo una cosa bellissima Mi facesse venire le lacrime agli occhi Perché a me sì Adesso infatti entriamo qua dentro L'albero Ma prima direi di visitare qua intorno Per esplorare un attimo Perché appunto dobbiamo trovare delle casse segrete E chissà come sarà l'albero all'interno Non vedo l'ora di vederlo Tutto quanto bellissimo Tutto questo Ah, quanto è bello ragazzi Vi giuro Mi piace troppo tutta sta cosa Allora, perché poi mi immagino Tutte le peggiori avventure qua dentro Chissà quali avventure potremmo farci Tipo quali misteri ci potrebbero essere? Sarebbe bellissimo! Tipo delle avventure tutti quanti insieme, tutti quanti noi! Wow! Sarebbe bellissimo! Ah, oh, che bello, eh! Comunque, questi sono tipo alberi costruiti con la, la concrete, penso che siano. Sì, è tipo la concrete o la terracotta, una roba del genere, oppure magari la stessa cosa. Non lo so. Vabbè, comunque, eh, questi sono tipo dei bambù. E altre cose, insomma, però io gli direi adesso di entrare nell'albero Perché mi sto già rompendo le palle Cioè, nel senso, vo voglio vedere appunto come C'è dentro l'albero, tutte le cose che ci sono dentro l'albero Quindi entriamo dentro Anche se questa coltivazione di bambù è molto permalosa Perché eh, no, non so perché permalosa, non lo so, vabbè È molto bella però Allora, adesso entriamo qua dentro, forza, veloci, perché Non è possibile, cioè, io devo vedere tutto quanto Perché sennò impazzisco, cioè, ovviamente, no Impazzisco, comunque, davvero, scusate per i capelli E guardate qui, raga Ah, giuro che, che non vedo l'ora. Entriamo? Entriamo. Voi che dite? Entriamo? Ma certo che entriamo. Ok, allora devo dire: mi sta piacendo un botto. C'è già l'entrata. Guardate qua quanto è bella. Però chissà quali segreti adesso ci sono qua dentro. Allora. Questa scala ovviamente prosegue Sembra tipo l'Igdrasil Non so se avete presente la leggenda Tipo l'albero uh, della mitologia Tipo no Che l'albero dove vivono cose Non so in realtà non, non lo conosco molto bene Però so che esiste Cioè non è che esiste nella realtà Esiste nella mitologia ovviamente Piantiamo diciamo, queste cose Adesso facciamo co la coltivazione qua dentro No vabbè non c'ho voglio. scherzavo Però magari il grano ci serviva per poter appunto Che ne so magari per poter sopravvivere Magari cosa ne so mh, ci serve tutte, tutte queste carote queste patate per esempio che non sono carote ci serviranno per cuocerle perché magari moriremo di fame e potrebbe essere quindi assolutamente E poi qua sopra se continuiamo um, Per le scale direi Dobbiamo appunto ricordiamoci che dobbiamo cercare le casse perché appunto c'è scritto così dobbiamo, dobbiamo cercare le casse per forza se no non, non funziona, guardate qui cioè, Allora, prima di tutto è stranissimo Che ci sia un fungo Piantato su un blocco di legno È la cosa più strana, cioè nel senso Non, non, non sapevo se potesse fare questa cosa Su Minecraft E sinceramente, ma non è che tipo adesso qualcosa. Succede qualcosa qua dentro, che moriamo tutti quanti Speriamo di no, perché io vorrei Anche sopravvivere per vedere questo albero Cioè sarebbe fighissimo Però scusate ma Ok, allora direi che queste scale mi sembra continuino così. Quindi direi di salire in sopra. Così. Wow, ragazze, guardate qua. Ma chi che può dire di essere stati dentro un albero magico? Cioè, che figata. Ok, allora perfetto. Allora siamo qua dentro, come ben potete ben vedere. Allora, qua dentro siamo sopra il mondo. Siamo dei fighi, raga. Giuro di nuovo le lacrime Allora siamo dei fighissimi Perché qua sopra c'è tipo un albero C'è tipo tutto quanto connesso I rami c'è una casa lì Anche lì c'è una casa E tipo qua Raga sto per cadere E qua però se cado muoio eh, ovviamente Quindi cerchiamo di non morire E poi tipo qua continu continuano avanti Tipo no c'è tipo eh, tutta la foresta Molto bella E poi però qua dentro ci sono delle casse Che adesso andiamo a vedere Allora queste casse in teoria spero siano qualcosa di bello Non c'è niente Allora, non so, in teoria forse c'è in tutte le casse Ci dovrebbe essere, non in tutte però dico in alcune Ci dovrebbe essere qualcosa Questa l'endergeist che ovviamente non c'è niente Però c'è un tipo delle casse segrete Come c'è scritto nella descrizione Quindi dovrebbero esserci Quindi dovremmo cercare da qualche parte Anche se sinceramente non saprei dove Non vorrei nemmeno distruggere quest'albero Perché per, perché è bellissima appunto, cioè non, non voglio distruggerlo Però qua sopra si, si può continuare Sì, sì, sì, sì, allora continuiamo Oddio no, no, non cadiamo, è eh, per carità Gesualda, Gesualda Aiuto, sali Ok, perfetto, wow, posso No, che non c'è niente qua, allora che pizza Oh, Non, non c'è assolutamente niente Qua però continua, e c'è niente No, invece lo si continua c'è ancora qualcosa qua sopra, esatto, allora qua ci sono tipo dei letti, come se tipo delle strane creature avessero vissuto in questo albero, ovviamente, perché, cioè, nel senso ovvio, ci sono tipo delle, de delle librerie, delle cose, altre cose, tipo, delle case addirittura, quindi ovviamente c'è qualcuno che ci ha vissuto qui dentro e come. Quindi direi di entrare qua dentro, di entrare in una di queste case e vedere un attimo cosa c'è, perché sono davvero curioso, cioè, è fighissima tutta sta roba, cioè, allora, io spero, perché io non ho mai visto sta roba, ok. Sapevo io, c'era qualcosa per fortuna? Perché, se non c'era niente, mi arrabbiavo, no? Perché, cioè, ovviamente, ci deve essere qualcosa. Perché c'era cioè, la descrizione de de della modalità. cioè, ovviamente, sarebbe molto bello che tu, magari, mi dessi tutte le cose che mi dici. Però, effettivamente, ce le sta dando. Perché, appunto, già tu un arco con indistruttibilità 3, addirittura potenza 5, ed infinito 1. Quindi, una bomba di arco, praticamente, molto buono. Invece, adesso, se andiamo da questa parte, troviamo prima di tutto un baule vuoto. Ovviamente, quando mai? E qua mh, Non molto Qua c'è una leva che E eh, Qua sopra Eeeh Raga oh, Ma qua c'è una spada in nederite Non so se conoscete la nederite Ma tipo la, la, la cosa più potente Con affilatrettezza 3 Indistruttibilità 1 e Aspetto di fuoco 1 Che è una roba fighice Potentissima Cioè allora Non così straordinariamente potente Ci sono ovviamente Incantamenti Molto più potenti su minecraft Però Devo dire che Cioè caspita Non è male affatto Devo dire Non è male allora, questo uh, letto me lo ciulo perché praticamente è, è, mi serve, no? Cioè, ovviamente, se tipo dobbiamo dormire. Voi immaginatevi se dobbiamo dormire. E eh, dobbiamo avere qualcosa per poter dormire, appunto, se no, che caspita facciamo? Cosa facciamo? Balliamo con i pesci nel mare durante la notte? Ovviamente non possiamo, anche se è una cosa che io farei, perché nel senso i pesci mi sono simpatici. Cerchiamo di non parlare, però, di queste cose, perché potrebbe essere leggermente mh, mh, fraintendibile tutto ciò che io sto dicendo. Allora qua c'è tipo una Oh caspita Allora qua c'è una co, un, Caspita è il corsaletto di ferro Vabbè insomma questo è l'italiano un po' che A volte è un po' incomprensibile Cioè ma raga io sono proprio stato un imbecille Praticamente qua possiamo continuare Possiamo continuare Quindi direi di continuare Qua dentro Oh, yeah! Quindi vediamo un attimo cosa c'è qua dentro Allora prima di tutto qua c'è una casa molto bella Ok mi sono letteralmente preso un colpo Ehm, um, scusate, allora, adesso eh, ci ripigliamo, però, adesso bisogna combattere questa strega schifosa, vieni qua, non ti permettere mai più di, di, di fare una cosa del genere, schifosa, non, non ti permettere proprio, ah, qua ce n'è un'altra addirittura! Ma come si permettono tutte queste streghe di poter venire qua in questo mondo e fare i propri cavoli, quello che pensano loro? Assolutamente no! Mai e poi mai si deve fare questa cosa con Dunis. mai e poi mai! Ricordatevi che c'è solo un re all'interno di questo mondo, c'è solo un operatore per meglio dire, e questo re è Dennis! O meglio, Dunis. E quindi voi, o oh, creature, non dovete permettervi di destabilizzare questo re. Cioè, vuol dire praticamente di. di. di. di boh. In realtà non so nemmeno io cosa vuol dire. È una parola che mi sono inventato a caso. Andiamo, forza, miei prodi avventurieri, tutti quanti insieme. Perché, evidentemente, qua ci sono delle creature che cercano di impedirci. Come per esempio questo. Cosa schifoso! Anche questo, vieni qui, non ti permettere, sai. Ah, noi qua adesso riusciremo a sconfiggere tutte queste creature Che cercano di impedirci per di arrivare alla strada Della salvezza Ci impediscono di arrivare sull'Olimpo A sedere con gli dei Quelli che governano tutti quanti il paradiso E l'inferno e tutte quelle cose là, insomma Ce lo impediscono E noi invece dobbiamo impedire loro di impedircelo, avete capito? Cioè nel senso, praticamente, dobbiamo farli fuori, assolutamente E quindi dobbiamo metterci il Tutte quante le nostre forze Le nostre forze per poterlo fare Vieni qua schifoso Non permette... Ah! No no no no no Questo è un momento per di debolezza per noi amici Ma tutti quanti insieme vedrete che ce la faremo Vedrete che qua ce la faremo a trionfare In questo momento di difficoltà Perché le difficoltà in tutte le vite ci sono Dappertutto E quindi noi tutti quanti insieme Riusciremo a distruggere tutti Io credo proprio che questa scena possa meritare l'Oscar Perché mai nessuno avrà immaginato Si potrà mai essere riuscito ad immaginare che io potessi fare una frase così complessa Però che schifo Ah c'è un Blaze addirittura E qua si può addirittura entrare nel Nether E qua ci sono le pozioni di salto Pian piano stiamo conquistando tutto il mondo amici tutti quanti insieme Noi ce la faremo a sconfiggere e eh, ah che bello Sono proprio contento di poter vivere questa avventura Insieme a voi Sono grato di poter avere avventurieri Così fighi Proprio come te Che mi stai guardando in questo momento Grazie mille amico Grazie E anche grazie di essere arrivato fino a questo punto del video Anche perché adesso dobbiamo entrare qua dentro E chissà che cosa ci aspetta Ho paura solamente a dirlo Ho solamente paura a dirlo Ma potremmo morire qua dentro ma ripeto, noi tutti quanti insieme anche se moriremo, ma almeno saremo, cioè, no nel senso moriremo su Minecraft ovviamente, però almeno ci divertiremo, questo è importante, è no scherzo è anche importante però sopravvivere, quindi costruzione del terreno e quindi bene, Cosa? oddio non stavo vedendo niente, ma che caspita ci ha avuto adesso per un momento? ok allora questo dovrebbe essere il nether normale non c'è niente di speciale in realtà c'è proprio assolutamente niente quindi non ho capito perché avrebbe dovuto mettere questo portale se poi non ha costruito niente evidentemente io pensavo ci fosse un altro albero del nether all'interno del nether appunto ma non c'è niente cioè nel senso c'è il bioma classico no, del, cioè vabbè classico quello della 1.16 del nether ma non c'è nient'altro quindi io direi Molto bello il nether, vabbè, il classico, e però soprattutto l'albero è stato bellissimo, e soprattutto il fatto di aver combattuto insieme a voi è stato un onore per me, cavalieri. Sto tenendo la spada in mano, cosa stavate pensando? Non stavo tenendo un'altra cosa, sto tenendo una spada in mano, io non so dove sono finito, però tranquilli, riuscirò sicuramente a ritrovare la strada per l'albero, eccolo là l'albero, anzi... Vorrei fare un'ultima prova andando in creativa... Dato che purtroppo non siamo potuti ad arrivare proprio fino sopra... Vorrei vedere effettivamente cosa c'è là sopra... Perché lì sopra ci dovrebbe essere effettivamente qualcosa di fenomenale... A quanto ho capito... Almeno me lo auguro... Perché se non c'è niente... Mi nervosisco un attimo... Perché vuol dire che sono stato scammato... No scherzo... Alla fine non, non mi sento di essere stato scammato... Perché sono riuscito a stare con voi... Quindi vi ringrazio per questo motivo qua... Però guardate... Come me lo aspettavo... Lo sapevo che qua sopra ci sarebbe stato qualcosa... Infatti c'è qualcosa effettivamente... Ci sono litra che è una roba fighissima, ragazzi, è proprio wow. Cioè, no, nel senso, litra più tutti i razzetti, tutte le robe. Cioè, che figata, che figata. Abbiamo un sacco di, di, di oggetti, di, di robe, che figata, wow. Sono contento. E quindi noi adesso possiamo dire di poter volare come dei prodi avventurieri alla ricerca di uh, magiche strampalaggini. No, questa musica non va bene, aspetta. No, questa musica non va bene. No, Non va bene questa Questa non va bene Vabbè andava bene quella di prima E quindi io amici vi ringrazio per essere stati con me Ricordatevi di lasciare like o iscrivervi al canale O attivare la campanellina O fare un po' quel che volete insomma E vi ricordo sempre di essere aperti di mente Come tutti quanti noi qua dentro questo canale siamo E grazie alla prossima avventura amici Ai prossimi orizzonti Ci vediamo